con questo primo video tutorial vediamo insieme i primi passi di configurazione del tema PAS 2013 per siti scolastici ammettiamo di avere già installato Wordpress su remoto in una particolare cartella ammettiamo anche di aver già trasferito via FTP il tema PAS 2013 all'interno della cartella temi della cartella WP trattino alto content all'atto della prima visualizzazione noi vediamo che WordPress ci fornisce una classica visualizzazione tipo blog con il attivo il tema che di default che lui ha messo in automatico durante l'installazione bene, ci loghiamo cliccando su collegati inseriamo lo username e la password che abbiamo comunicato nel momento dell'installazione ci colleghiamo e entriamo nella bacheca, cioè nella prima pagina del pannello di amministrazione di, di WordPress andiamo in corrispondenza di aspetto, eh? vedete no? sulla sinistra avete una serie di strumenti, Gli strumenti superiori sono utili per aspetto redazionale cioè per inserire contenuti poi da aspetto in giù invece sono strumenti propri dell'amministratore con aspetto Temi andiamo a vedere che tra i temi disponibili c'è il nostro Paso 2013 benissimo lo attiviamo attivato il tema vediamo che cosa succede a livello di visualizzazione ecco notate che la visualizzazione è lontana rispetto ai nostri, ai nostri voleri e alle nostre esigenze bene nella prossima puntata andremo a vedere come iniziare il lavoro di configurazione.